tornati in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare una collana ispirata allo stile bohemian la collana è questa appunto questo stile che sta andando molto molto di moda negli ultimi due anni soprattutto per l'estate penso che sia davvero eh, molto molto carino insomma questo video è in collaborazione insieme alla mia amica Giada molti di voi già la conoscono e sapete già che ha un canale su youtube anche lei dove realizza un sacco di gioiellini, un sacco di eh, cosine molto carine, non so, lanterne, ehm, creazioni con il fimo, collanine e braccialetti di ogni tipo, insomma un canale molto molto creativo che io vi consiglio, ve lo lascio eh, qua e giù nell'info box e nel mio video vedrete appunto il tutorial per realizzare questa collana dove al centro ho realizzato un ciondolo che appunto ha le sembianze di una chiappa sogni in realtà questa collana è ehm, un pezzo di una collana a quattro giri soltanto che eh, è ancora in elaborazione e poi comunque per non fare il video troppo lungo ho deciso di realizzare prima questa che era quella diciamo più complessa e poi anche gli altri figli eventualmente in un altro video se volete vederla e poi anche le nappine ho realizzato e anche quello le andremo a realizzare appunto in un altro video in modo più specifico Giada nel suo canale invece ha realizzato il tutorial per un'altra collanina anche la sua ovviamente ispirata a questo stile bohemian vi lascio appunto l'immagine della sua creazione qui ma ovviamente il tutorial per vederlo dovrete andare a cercarlo nel suo canale e niente con questo è tutto vi lascio il tutorial Dunque per realizzare questa collana ho preso un pezzo di filo cerato, nel mio caso ne ho usato 59 cm, io ho deciso di realizzarla lunga perché appunto come vi dicevo prima fa parte di eh, una collana a quattro giri e questo è quello più lungo appunto, dopodiché vado a prendere questo eh, ciondolino in legno che potete trovare anche su Amazon, su Amazon, aliexpress e vado ad aggiungergli un anellino abbastanza grande perché eh, il ciondolino ha i bordi piuttosto spessi che poi ovviamente vado a chiudere a stringere a questo punto preparo le nappine ho scelto di preparare delle nappine di lunghezze diverse quella rosa che sta nella parte più esterna è realizzata da eh, tre piccoli anellini più uno grande che andrò poi ad attaccare appunto sul ciondolino di legno e per fare questa nappina appunto vado ad attaccare tra di loro tutti gli anellini in modo da formare una catenella e poi infine vado ad attaccare anche eh, la nappina in fondo alla catenella e di queste ne vado a realizzare due rosa che saranno lunghe appunto eh, tre anellini piccoli, due azzurre che saranno lunghe quattro anellini piccoli e una gialla che sarà lunga cinque anellini piccoli. Ovviamente alle due estremità da una parte per tutte quante ci sarà l'anello grande che andrà attaccato al ciondolo e eh, l'altro anello che servirà per attaccare appunto la nappina. Quella gialla che è quella singola la vado ad attaccare al centro del ciondolo, le due azzurre le vado ad attaccare eh, subito a destra e subito a sinistra della nappina centrale, quella gialla. Poi se volete vedere come realizzare le nappine, insomma lasciatemelo scritto sotto nei commenti, è molto semplice, queste le ho realizzate io con del filo colorato. E poi per ultime a fianco a quelle azzurre vado ad attaccare quelle più corte, quelle rosa. Tutto questo per realizzare il ciondolo centrale che ha le sembianze appunto di una chiappa sogni. A questo punto vado a prendere il mio spago cerato, vado a sciogliere, sistemare appunto un'estremità alla quale vado ad attaccare il gancetto che poi mi servirà appunto per attaccare anche eh, il gancio, la chiusura che vado a stringere appunto sul filo se volete essere più sicuri potete aggiungere anche una goccina di colla ma secondo me non è necessaria e poi l'altra estremità la vado a sistemare sempre con, come prima con il fuoco in modo da andare meglio insomma ad inserire tutte le perline e vado e appunto comincio a realizzare a questo punto la collana. E per realizzarla, io ho scelto di mettere una perlina rosa e una nappina rosa, poi quattro perline bianche. Una perlina gialla, una nappina gialla. Di nuovo 4 perline bianche, una in acciaio e poi infine 4 perline colorate. A questo punto sono arrivata al centro e quindi vado ad inserire anche il ciondolo appunto a forma di acchiappassogni e poi vado a reinserire di nuovo tutte le perline appunto al contrario quindi partendo da quelle colorate quelle d'acciaio poi di quattro perline bianche una nappina gialla, una perlina gialla, quattro perline bianche, una nappina rosa e una perlina rosa. e ora finisco con la chiusura e quindi vado ad inserire anche da questa parte appunto il gancetto E poi da un lato vado ad attaccare un anellino, dall'altro lato vado ad attaccare sia l'anellino che il gancetto per la chiusura. E niente, questo era il video tutorial, come avete visto non è molto difficile da fare. Vi ricordo che se volete il video della collana completa oppure per realizzare le nappine me lo dovete chiedere sotto nei commenti. E lasciatemi scritto anche che video vorreste vedere la prossima volta. E niente, con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciarmi un mi piace per sostenermi e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao.